No, no, ho trovato l'applicazione giusta per, per noi. Di là c'è mia sorella, adesso, va, adesso ti faccio paura. Eh. E noi oggi andiamo a fare una caccia al tesoro. Sei pronta per fare una caccia al tesoro? In che senso? Andiamo! Eh che devo dire? Andiamo. In che senso? Andiamo! Andiamo! Caccia al tesoro! Ok, ho trovato un'applicazione, dobbiamo assolutamente andare a trovare questi geocache. Ti dico solo questo: geocache. Tu sai, io ti seguo, sei tu che guidi. Basta <ride> che non ci perdiamo. Va bene. Va basta bene. che non finiamo in mezzo a nulla. Andiamo. Eh, Andiamo. non lo sai. Andiamo. Senza fare domande. Andiamo. Stai morendo di caldo. Troppo. Ah. Vediamoci ad arrivare. Apri il finestrino. Ah. Allora, quello che praticamente oggi faremo è andare a trovare dei geocache. Cosa significa? Che ci sarà un'applicazione dove ci indica un tesoro nascosto. Sono semplicemente dei, dei libricini dove noi dobbiamo scrivere la nostra firma, firmiamo che l'abbiamo trovato. E così è tutto. <ride> non è niente di Però, insomma, la difficoltà sta proprio nel trovarli. Esatto, io vi faccio vedere subito perché noi in qua in questa applicazione ho trovato eh, ho segnato dei posti delle postazioni delle cose non c'è niente Allora iniziamo a smattare. <ride> ho trovato la chiesa della madonna di carmine <ride> possiamo andare alla... santuario del ponzio allora andiamo qua in questo punto difficoltà 1.5 dimensione piccolo Andiamo siamo a pronti? Siamo pronti? Andiamo. Vai. cintura perché non si sa mai che ci fermano la polizia, Guardatevi, la cintura. Guardatevi, mettetevi sempre la cintura, non solo per la polizia, la patente, come dice lo. lui, ma per la vostra sicurezza. Andiamo. La patente ce l'ho. <ride> sì, buono, siamo a posto. Oh, no. Che caldo. Vai. Ma, scusami, ma noi quando ci sono 40 gradi dobbiamo farlo. Fino a ieri ha piovuto, c'erano 25 gradi, ci faceva lui. tutto bene. Guarda, guarda là, è là, esattamente là. La chiesa. Allora, quella è so la praticamente la chiesa di San Pietro. Diciamo che questo è, è facile, è come, come tesoro da trovare, però <ride> come geocache, ma boh. Guardiamo la chiesa. Ci avviciniamo. Oh. Infatti, allora, in realtà dobbiamo farlo camminando questa cosa, invece noi andiamo in macchina sotto Vabbè ma ora parcheggiavo qui <ride> Ma scusa un po' di ombre? Ah non l'ho trovato no. Allora c'era questa cosa Ho detto che mi filo questo E ho trovato qua Provavelmente qua dietro c'è una specie Ok è magnetico ecco l'ho preso Fallo tu ma secondo me dobbiamo prendere tipo una penna e un utilizzante che dici... <ride> ah beh, quello sicuramente. <ride> Congratulazioni, hai appena trovato eh, un geocache volontariamente o no? Il geocaching è un'avventura dove i giocatori chiamate geocacher usano un'app geocaching o un gps per trovare contenitori nascosti in giro per il mondo. Firma e metti la data sul logbook. Rinascondi il contenitore esattamente dove e come l'hai trovato in modo che gli altri geocacher lo possano trovare. Logga il tuo ritrovamento su geocaching.com o utilizza la geocaching app ufficiale e gratuita. Se il contenitore deve essere, essere rimosso per qualsiasi motivo, contatta il proprietario all'indirizzo email. Perfetto. Ecco allora, a te l'onore di firmare il primo geocaching. Poi firmo io. Ok. Go Pippo YouTube. Poi ci sono tutte le firme degli altri ragazzi. A posto. Prego. Grazie. Adesso. Adesso tocca a me. Che penne ho preso. <ride> Ma scusa non c'ho la punta non me l'hai detto. <ride> Stai firmando le carte per il divorzio. Bello eh. Go Pippo YouTube. Go mi raccomando Pippo iscrivetevi YouTube. a Go Pippo. Vai. Allora. Mettiamolo di nuovo Adesso dentro. Adesso quello che bisogna fare è rimettere il tesoro assolutamente al suo posto. Via. Yeah. Sono contento. Andiamo. Vai. In realtà era da mettere allo stesso punto dove l'avevi trovato. Ah, l'ho messo allo stesso punto. Ah, po, po. Solo che io l'ho visto bene, ma io l'ho messo un po' che è rientrato, così non lo trovano più. <ride> non lo trovano più, sì. Che infami! Ricordatevi, se venite qua e non c'è più il geocache, non è colpa vostra. Io pensavo che dovevo andare tipo là dentro. Nella chiesa, sì. Prossimo, allora, io ho una sorpresa per te, perché è una casa. Stavo volutando. <ride> perché è una villa, una reggia abbandonata. Oh. E ci sono stato in un video, ho provato un drone lì, però non, non sapevo che ci c'era questo geocache. Andiamo allora. Andiamo a cercarlo, guarda, Madonna. esattamente lì e io lì ci ho fatto un video e non sapevo proprio, oh, hanno buttato giù l'albero, ma questo era bellissimo sto albero, ho detto metto la macchina all'ombra, oh, povero albero. Rip, rip albero, rip albero <ride> ha fatto una brutta fine e adesso ragazzi si cammina Vai. Ma che cammina che siamo là, <ride> mamma mia che esagerata! La difficoltà praticamente è E sappiamo anche che la dimensione dell'oggetto che andremo a trovare è ancora più piccola di quello precedente, Esatto. è micro. Scavalca, scavalca! Uh, che scavalca! Guarda, sei, mi hanno fatto il sentiero! C'è il sentiero? Sì, sì! Io c'entrerei. Sono le gazelate? che rubano ci giochi. Ti scipa, scippano la macchina, <ride> facciamo fare un bel volo. No! Allora guardiamo l'albero. Secondo me qua è nell'albero. Ma dai, così no però. Ma così? Sì. Proprio così, dai. Io, Io non l'ho visto eh? <ride> È rimasta... <ride> No dai, ora c'è pure la penna C'è pure la penna, ma... Che cagata ragazzi, no Vabbè, non, no, no, non devi aprirlo tutto Aspetta, ah sotto, si è aperto c'è il tappo, tutto smonti <ride> Mi distruggo tutta l'opera C'è una Abbiamo matita finito gio... <ride> Abbiamo finito già Abbiamo finito già Un luogo così ah. bello con gli alberi, con le, le pannotte Qua. ma guarda qua con la matita guarda oh mamma mia ma non c'è più spazio si sì. siete no. dei pisciatori dai <ride> e niente ragazzi questo è stato il nostro secondo geocache eh, è loro qui eh cioè dai va proprio la cosa sotto i nostri occhi poi. siamo arrivati all'albero è per qua per forza lasciami un po' di spazio allora, fammi filmare su questa cosa. Cioè, ragazzi, era proprio sotto i nostri occhi. Così vedono tutti i primi Vai! Ci lasciamo anche la formica dentro. Ma ah, sì? Povera. Voilà! Il nostro geocache. È andato, un po' aia, aia le ortiche! <ride> no. Mi stavo tutto fungendo delle ortiche. Allora, Ma la nostra macchinetta. ci tocca... Adesso? Il, no, adesso il terzo, ah, il, terzo vero. il terzo sarà un po' più lontano, infatti ci dobbiamo allontanare un pochettino Probabilmente dobbiamo anche camminare e sarà forse in un bosco Sì, andiamo a fare quello, dai Difficoltà? Media Difficoltà, buh Lo scopriremo non lo... adesso lo so. Cioè ci stiamo rifocillando tanto per dire fa troppo caldo <ride> Dammi un bacio di dama Baggio di dama! Eh. Dopo caffè, a casa Allora siamo arrivati, questo è il punto dove ci indica la mappa. Dobbiamo eh. camminare per un bel po'. Secondo me non vediamo proprio niente. Mm. Uh -huh. Guarda dove siamo rispetto al, al waypoint iniziale. Beh, andiamo, bella passeggiata allora, 1,9 km. Una passeggiata dove 2 km. Sì, torniamo indietro. No, eh, andiamo. Ci vediamo dopo. Allora, ma sai che ho letto nei messaggi lì di quelli che hanno trovato il geocache che ci sono i cinghiali? Ma va, Sì! Ho visto scappa, che... scappa. non ci trovate più sapete perché cioè aggiornamento praticamente stiamo camminando da penso un quarto d'ora <ride> un chilometro e mezzo un chilometro e mezzo dopo tipo sette minuti dico ma quanto ci siamo avvicinati e mancava ancora un chilometro e due <ride> no. no adesso ci manca 400 metri speriamo solo di trovarlo perché sì, forse no. vedo qualcosa laggiù speriamo speriamo perché cioè no adesso deve esserne valsa la pena no adesso veramente vi faccio vedere quanto abbiamo camminato perché non vedo non vedo né il, da dove si entra né da dove si esce questo è proprio guarda cioè noi praticamente siamo laggiù ma non si vede neanche l'entrata da dove siamo arrivati e da questo lato uguale e chi ci torna indietro vabbè ci vediamo lì appena appena stiamo cercando ma secondo te lo troviamo? dobbiamo trovarlo dobbiamo, dobbiamo. è Ormai questione di principio esatto <ride> piuttosto mi... no, Madonna, no, fino a stasera qui ragazzi a vado profiano, fango. Sì. mi suonato siamo praticamente arrivati a 12 metri dal, dal punto originale. Anzi, ci stiamo allontanando, seguiamo il punto, andiamo proprio nel punto di qua. Così mi fa vedere, poi 10 metri. Dobbiamo... Ragazzi, secondo me dobbiamo cercare. Adesso sì. Cercare. Ma te, secondo te non è il in là invece, andando di in là? Potrebbe essere anche dall'altra parte. Vai dall'altra parte e io vado di qua. Eh, Non l'abbiamo trovato. Purtroppo mi diceva, non l'abbiamo trovato. Andiamo di qua, andiamo di là. Eh, Cerchiamo, andiamo in mezzo ai boschi. Eh, una da una parte, uno dall'altra. Ci siamo messi nel bosco. C'erano un sacco di ortiche. Guardavo in alto, dappertutto a cercare una specie di oggetto che niente, non si trovava. C'erano anche un sacco di ragni. Poi abbiamo detto, ma di qua c'è tanta strada per tornare a casa. E vabbè, ci siamo arresi. Se volete che andiamo di nuovo a cercarlo, fatecelo sapere nei commenti, magari questo sarà la volta buona. Mi raccomando, fatecelo sapere. Ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao.